Quindi Patrick, se mi stai guardando, sappi solo una cosa: alla porta d'ingresso delle case napoletane c'è il crocifisso. Sulla mia, c'è la sua foto. <ride> comunque, non so, non so veramente da dove mi sia venuta questa foto, Però è qui, stupenda, eh. stupenda. Beh, comunque mi hai guardato, <ride> esatto, c'è da dire. Devo sì. dire che la verità, me l'hanno linkata e mi hanno detto. Oh, bro, c'è c'è sto ragazzo che ha fatto un video su, su come si mixa le voci di Capoplaza. Ad una certa, ha detto che lui c'ha il santino fuori. Sì, Ma sì. Però no, sì, devo sì, assolutamente sì. andare a vedere. No. Tanto sei conosciuto per i kick, quelli York, che ti chiedono sempre in, veri, in realtà, certo. no? esatto. mamma mia. Ciao raga, benvenuti sul canale di Brucaliffo, io sono Patrick Wave, sono un fonico di Mix and Master, mi occupo di seguire una, una fetta di artisti del mondo urban italiano, tra cui Capo Plaza, Shiva, Vegas Jones, Jaime un po' di zona 7 roba così come stai come... Tutto, tutto bene tutto grazie bene. una bella sito in realtà mi piace poi a me queste situazioni come si dice che mi riportano anche un po' a pensare cavoli era Do bella dove così, si ma neanche dove si comincia che comunque questa non si può definire una situazione proprio la via di mezzo esatto di mezzo. è già a quel punto però ti viene un po' quella sorta di, di magone di dire cavoli Qua ero magari un po', magari non c'era tutto quello che era il discorso di schi d'oro, di schi di platino, però c'era quella spensieratezza di far musica come volevi, come volevi per la passione non con eh, un sacco di aspettative, un sacco di stress. Cambia tanto, ci subito cambia sul tanto. pesante, cambia Ca tanto. Cambia, sai cos'è che perdi un attimino forse quella spensieratezza proprio di cui ti dicevo del... Far musica perché mi piace, comunque, quando inizia ad avere un nome c'è anche una certa aspettativa e subentra una certa, uno certo stress psicologico. Quando poi magari ti capita che hai tanti brani uno dietro l'altro, e magari uno non ti esce subito quella roba che stai cercando, è subito fatta che la mente va eh sì eh. che poi cioè, quello che non capiscono è che anche noi fra virgolette siamo artisti quindi eh. come dire a un beatmaker oggi oh mi fai sto beat guarda esatto. oggi non sono in vena ok vabbè quando vuoi Alfonico invece, invece no lo devi fare esatto oggi. esatto ma io bene o male piano piano soprattutto con gli artisti con cui lavoro maggiormente sto cercando di far passare piano piano questo messaggio del dire andiamo in mix con un attimo di anticipo perché comunque alla fine Torna, torna in meglio a voi perché io ho, il per provare, ho il tempo di provare, ho il tempo di farmi i miei esperimenti. Io ancora adesso. Comunque ho questa voglia di cambiare, di migliorare, di continuare a scoprire cose nuove, ma se non ho il tempo di farlo, perché quando mi mandi... Lo quando lo faccio? E quindi quando ho i miei mix più belli, sono sempre quelli su cui ho avuto più tempo per provare, scendere, ascoltarmelo in macchina, ascoltarmelo in cuffia. Ci sono delle volte in cui magari vado in club, eh, cioè avevo soprattutto una situazione di un club, eh, che era gente che conoscevo, che poteva andare pure a sentirli nel club, a capire la resa, però purtroppo è un mondo, il mondo major che corre tantissimo certo. e devi star lì dietro, non c'è niente da fare, infatti vita sociale zero. ciao, no no no a parte penso che se fai questo lavoro comunque già da prima vita sociale ne hai poca sì ne hai esatto, bocca, cioè no? che prima era, prima era per la gavetta <ride> e poi per mantenere esatto, il livello dove sei arrivato esatto. no sono stra contento di averti qua veramente perché cioè io allora, ho iniziato il canale non sapendo di arrivare a 100.000 persone che ti guardano no e già lì c'ho un po' di peso. Poi ho fatto la battuta su di te. Non mi sarei mai <ride> immaginato che Patrick Wave ha commentato il tuo video, no? E eh, quello me l'hanno detto. Mi fa: Oh, c'è Patrick che ti ha commentato il video su YouTube. Ho eh, fatto: vale Sì, era... ma sai quanta gente c'è con quel nome? Vado a vedere, ero effettivamente te. <ride> Vare, non era, era impossibile non commentarlo. Ti è uscita perfetta. C'era cioè, Tra vita... l'altro, non so se lo sai, mi avevi commentato anche un'altra roba sì, in sì, precedenza. Sì, sì. Ha detto sicuramente mi piglia per il culo sì no ti no, avevo eh. commentato quando hai fatto vedere forse Shiva sulle voci di, essere, di Shiva che mi sembra che avevi ripreso una mia live la tua live eh. che mi avevamo messo esatto. sì, sì, sì. lì ti avevo commentato che ci, preso, ci avevi preso tutto tranne forse un multibanda che avevi messo in parallelo anziché un Anzi, in esatto. Però sì che lì... poi tu fai una live mi esplode il DM vai a vedere Patrick così <ride> ci spieghi <ride> e qui vi dico ragazzi è cioè, tipo il mio traduttore eh sì da Patrick da, da Svizzero Italiano che ti devo e cioè, qui vi dico eh, invece di scrivere a me seguitelo che fra poco uscirà con dei videocorsi che secondo me sono la fine del mondo stavolta davvero raga il problema <ride> sono lo so sono tipo due anni che dico di sti videocorsi poi non escono mai raga il problema è molto semplicemente io mi dico sempre finisco sto album e poi faccio sti video il giorno che finisco l'album pronto? Cinque. devo fare, andare in mix con io va bene <ride> è un po' come il discorso del migliorarsi esatto è uguale però adesso che si avvicina il periodo delle vacanze di Natale in teoria le, le, le major non dovrebbero avere chissà quel mole di lavoro dovrei riuscire a farcela non dovrei però c'è sempre la chiamata dietro all'angelo tra al due mesi che... il 15 febbraio faccio 30 anni mi sono detto per i miei 30 anni i video devono essere fuori perché te lo sei imposto esatto Cavolo, 30 anni e quant'è che fai? Allora, considera che io ho iniziato, penso un po' come la maggior parte delle, delle persone che si avvicinano un po a un mondo. Ho iniziato strusando nel forse era il 2008, 2007-2008 con Fruity Loops. Vabbè. Ho iniziato, cioè, no, in realtà, ancora prima facevo. Mi ricordo alle scuole medie che da noi in Svizzera le finisci a 14-15 anni. Faceva, facevo dei freestyle con un mio compagno praticamente scritto sui fogli di carta io okay. scrivevo, scrivevo un mini freestyle gli davo il foglietto lui mi rispondeva e da lì mi è nata un po' sta roba verso l'hip hop che poi si è tramutata nel voglio provare a fare delle basi ok il provare a fare delle basi si è tramutato poi nel cantarci sopra nel rappare i miei pezzi quindi rappavi sì. e c'è roba e questa mi sa che è un'esclusiva e c'è roba online ho tolto tutto adesso. ho fatto sparire tutto beh perché... io <ride> ho perso le password <ride> io ho solo una password che ho perso ma è tipo un social che non conosce nessuno. Non è MySpace. No, no. No, ah, okay. no, MySpace. Ma è MySpace ma mi sa che non è neanche più app come è app. È, è ancora app. Non funziona un cazzo. Ho, provato, ho fatto ora voglio fare un disco dopo 5-6 anni che anch'io facevo roba. Lo voglio mettere su MySpace. Così almeno non se l'ascolta nessuno, ma chi l'ascolta ha quelle vibe, no? <ride> di, di, che avevo io da ragazzino. Non esatto. funziona. Allora mi sa che se c'è MySpace, qualcosa su lì si può trovare Dio non lo diciamo Beh, è troppo tardi eh, eh. <ride> <ride> devo, andare, devo andare adesso vado, vado vado no sì ho iniziato così e poi in realtà con l'andare avanti degli anni penso che era verso il 2010 2011 mi sono detto ma sai che c'è a me sta cosa di manipolare i suoni già fatti già composti da qualcuno a me sta roba che semplicemente con degli equalizzatori dei compressori degli effetti io posso stravolgere un interamente una canzone mi piace bello mi piace e quindi ho mollato tutto e mi sono dedicato esclusivamente al mix e al mastering ho mollato il, il rappare ho mollato il produrre che poi io nel 2008 producevo i beat trap perché io il mio background musicale ho iniziato ad ascoltare Trap nel 2004 2005 con T.I e non sono mai stato un fan del rap eh, se vuoi classic okay. sono partito proprio con T.I Camillionaire, Lil Jon tutta, tutta quell'ondata lì del 2003 2004 e volevo riprodurla qua poi tutti mi dicevano ma no questo non è rap questo eh, non è quello. e qua. poi avevo questa roba che mi intrippava in realtà molto la questione dei mix and master e quindi mi sono detto sai che c'è Fanculo a fare le basi, fanculo a tutto, mi metto a fare semplicemente Poi mix ora, ora come ora dovessero fare l'hip hop di nuovo, secondo me sì, non c'è più beatmaking, non c'è più rap, break, ma ci sarà anche mix e master esatto. che è diventata una roba... Io non ho mai visto magari un, un celentano dire ma lo sai che mi autoproduco, mi, mi mixo da solo, no? Esatto, eh, invece adesso c'è stata... È una roba proprio nostra, no? Di chi fa sta roba qua. Anche eh, Ross che puntava tanto su sta roba del io mi autoregistro, mi autoproduco, mi mixo, mi masterizzo. Ormai è stato un po' sdoganato questa. cioè qualche anno fa è avvenuto con le produzioni che il produttore ha iniziato ad avere un po' più di, di spicco e ora pian piano sta arrivando anche verso quello che è il lato oltre ancora il produttore certo. ancora più dietro le quinte che è il Mixelmaster e che secondo me ce ne sono sempre di più che si, è, si affezionano a quello che c'è dietro esatto se prima andavi in studio registravi ti parlo del 2010. tipo andavo in studio registravo aspettavo le due settimane no? mi arrivava la canzone e dicevo bella Esatto, Bella, però non dicevo, eh, ma sai che il kick secondo me potrebbe <ride> stare... Essere... <ride> eh, quindi... Poi bisogna anche dire che anche il, proprio il mix in sé si è evoluto tantissimo, cioè se guardiamo 60 anni fa il mix era volume, alti, bassi, un po' come sì, adesso sì, nelle sì, radio. Sì, sì, sì. E, come il DJ e... che faceva, oh, sto, sto facendo il DJ, no? <ride> e Alzava. Esatto. Ti leggo velocemente un paio di, di domandine che mi hanno fatto i ragazzi. Volentieri. Volevo portare un una mixata però non hai casa cioè, tua non ci è abbiamo male. provato ci abbiamo provato raga ma è difficile è difficile sono, sono su un software che non conosco con degli ascolti però è carino Ripper. No, devo dirti che effettivamente è carino però tu devi provarti il mix bus di Harrison ok te dico... lo prometto ah no vanno proprio là no vanno in giù no, no vanno di là Dovrebbe essere lei, guarda sono un po' in difficoltà che. Se stai, stai ancora imparando a utilizzare la macchina? A utilizzare la macchina <ride> e a capire gli ascolti. Però <ride> in effetti è bello Quindi il basso ti suona qui. Eh, eh quindi è sopra, è no, sopra no, no. sì, sì, sì. È una situazione in cui non sono abituato tra il software e gli ascolti e quindi sono un po' in difficoltà. Lo eh, lo vengo. vedo, lo, lo vedo, lo vengo. Vengo, Sono vengo. un po' in difficoltà nel, innanzitutto, sto maledetto trackball. Ah. <ride> <ride> Però devo dire che me l'aspettavo peggio, me lo ricordavo peggio di quando io avevo la trackball, eh, che ce l'ho eh, ancora. Si erano i voluti o... o era sempre lei? Ah, proprio questo proprio esatto, modello c'era un periodo che poi io avevo avuto un cane per un periodo e la palla è diventata è sparita no è proprio volontariamente ah, okay, okay. è diventata la pallina del cane anche io mixo col mouse eh, normale anche perché cioè andare poi in maniera minuziosa a fare quei tagli piccoli è impossibile. O cerchi la frequenza, fermi tutto e tagli con esatto. la parte sotto o scendere è impossibile. Ma poi cioè, sei abituato a lavorare io, poi c'ho il mouse, neanche così, ma c'è quello ergonomico che lavoro così. Ok, e... ok, il tuo punto di forza, il kick, no? Alla Patrick, quello che fora fu tutto. Esatto. Ed è anche, mi dicevi, a telecamere spente il motivo per il quale usi poco di analogico no? esatto, che sì. è strano vedere una persona che mixa grandi robe tutto in digitale in realtà è strano fino ad una certa perché al giorno d'oggi stavo leggendo proprio qualche giorno fa un, uh, un twitter di Jason Joshua che se siete interessati dell'ambito mix and master sicuramente conoscete per chi non lo conosce probabilmente attualmente insieme a Mini Merokin è una delle persone più influenti al mondo a livello di mix and mastering che ha fatto un tweet dove c'era scritto tradotto dall'inglese adesso, per vostra conoscenza io sono tre anni che mixo tutto in The Box. Quindi in realtà... E tanti hanno fatto. Ah, ah. Esatto, tanti <ride> che hanno fatto la mascella perché di solito lo vedi nello studio con, con il suo bel SSL gigante ma che effettivamente lui dice... Lo uso quando lo uso, insomma, come un mega sommatore, okay. però effettivamente poi si vanno a vedere i corsi spesso sui due feder di ascolto. Certo, certo, infatti. Io, non, io lavoravo in analogico prima, ho lavorato sia su banchi sia con sommatori sia con outboard, ma avendo io un tiro molto panci, l'analogico comunque il concetto dell'analogico è proprio quello vado, vado a arrotondare un attimino ed è controproducente per, certo. per il mio tiro sonoro, ho provato sommatori sia della Dangerous, sia l'SSL Sigma, sia Rupert Neve 50-60, non mi sono mai ritrovato proprio perché sentivo che andavano ad ammorbidirmi troppo il brano e quindi mi sono detto sai che c'è? Io in digitale. Come ci si sente essere uno dei Fonici in Italia migliori e anche a parer suo di Europa, quindi a essere forte? Raga, io vi dico la verità, nel senso... Forse l'ho messo anch'io in un Q&A proprio qualche giorno fa che qualcuno me aveva, mi aveva fatto una Capace domanda, Capace il solito. Che... Come? Capace <ride> il solito. Che... Detto uno dei due mi risponde. A me semplicemente mi, mi piace mixare. Non, non, non mi interessa, se vuoi, la, la gloria. Apprezzo perché comunque lo vedo che il mio lavoro... Tanti mi, mi dicono sta cosa. Comunque sei il più forte, sei... Più forte in Italia, sei più forte in Europa. A me fa piacere, ma non è una cosa a cui do particolarmente peso, anche perché io personalmente non mi sento nemmeno a metà strada di dove voglio arrivare a livello, a livello mio. Quindi io sono una persona molto mi pongo dei obiettivi molto alti e ho tipo il parocchi come cavalli okay. fino a quando non ci arrivo ci sta, ci sta il mio collaboratore Michele Chemix che si sorbisce tutte le mie pippe le mie pare, i miei oh ma che ne pensi di questo, ma secondo te ma, ma che palle poi, poi lui si sorbisce <ride> tipo di una persona del esatto, genere esatto, poi lui, lui mi sprona No ne... lui è esattamente il mio, quello che si definisce il braccio destro ok, anche il a sinistro a esatto punto allora qui mi chiedono dato che poi non, non c'è più il video quell'altro dove si mixa dove deve stare la voce in un mix no? che era un po' il discorso okay, che avevamo fatto sì. a camere spente a camera spente in sostanza raga per me la voce per come poi secondo me è anche una questione molto personale io, partiamo dal presupposto che io ho imparato a mixare in America e quindi ho un approccio un po' diverso rispetto all'Italia dove si tendono a tenere le voci molto fuori rispetto al beat io invece mi piace più il lavoro opposto per me la voce deve essere una sorta, è uno strumento e deve essere amalgamata insieme a tutti gli strumenti a tutti gli altri strumenti io tendenzialmente prendo la voce e la posiziono tra la yet che sta sopra il kick che sta più o meno a livello della voce a dipendenza del tipo di brano è un po' più su, un po' più giù e il rullante che sta leggermente più indietro questa roba della, mi dà il 3D nella ritmica perché ho il rullante sotto, il kick un po' sopra e la yet più sopra mi dà già un senso di, di profondità del brano e, e soprattutto mi dà questo senso che la voce è integrata basta semplicemente tenere la yet più alto e già la voce sembra molto più integrata di quanto magari effettivamente è e poi le melodie intorno va molto in base, in base al tipo di brano. Ci sono dei brani dove, magari, tipo, non lo so, un, un, un brano che ha pianoforte molto predominante lo tieni bello presente. Invece, magari, un brano trap che ha una sorta di whistle o un pluck whistle sotto che può rimanere molto sotto, così lasci tutto lo spazio al basso, al kick, mm -hmm. però tendenzialmente la voce è sempre lì sotto, la yet. Più o meno grossolanamente vicino al kick, a dipendenza se è un brano agg aggressivo il kick magari rimane un po' più sopra, se è un brano un po' più soft il kick rimane un po' più sotto. E sotto il rullante ci sono alcuni brani, quelli magari tendenti un po' più al, ad avere una sonorità vecchia, dove anche il rullante lo tengo bello, proprio cassa rullante, okay. classico e pop in faccia. Che non ti piace? <ride> non diciamo eh, che non mi piace non è una tu roba sei che... sono anche, sono lato, anche eh. del 92 io quando ho iniziato ad ascoltare musica era già il 2004 la musica che ascoltavo io 2004-2005 comunque era già mm, sì c'erano i vari Eminem eh, e così okay. però era già finito da, da un pezzo il poi tra l'altro mi dicevi anche delle emozioni delle, del suono no? che suono, stai cercando sì. che è una roba secondo me che non spiega nessuno e che è molto interessante Dici, la sensazione che la sensazione. ti crea nel petto... Sì, sì, esatto, io ho questa cosa che mischio un po' la... cioè mischio un po' un po' tanto quella che è la, la psicoacustica e le emozioni ricollegandole ad altri ambiti delle, delle emozioni umane come ad esempio in un brano magari tendente al love un brano d'amore, un brano emotivo io ho questa, questa roba di cercare determinate frequenze all'interno del low end che ti, ti colpiscono nello stomaco perché lo ricollego al fatto l'amore le farfalle nello stomaco questo questo mood qua e ho notato con, con comunque gli anni di esperienza che i brani che sono sempre piaciuti molto a livello di mix erano quelli che ricalcavano un po' sta cosa cioè il brano tamarro cerco di farti colpire il basso nel petto nel brano un po' più emotivo che ti arriva nello stomaco che ti dia quella sensazione di mm, di, di, di farfalle di, farfalle, appunto, sì, di, eh. di emozione e questo secondo me è un punto fondamentale per avere dei mix che, perché per me il mix è bisogna prendere e risaltare quello che l'artista vuole trasmettere e lo fai sulla voce con i vari effetti l'equalizzazione l'equalizzazione se magari vuoi un pezzo aggressivo li dai tante medio alte che così diventa più gli dai magari quella leggera distorsione se il vecchio invece è un po' più deep lo tieni un po' più rotondo e li carichi un po' di pancia sotto gli metti magari un riverbero piccolo corto che ti sembra proprio perché ti sussurri nelle orecchie certo. con quel tip. Filo di 3D, un se po' invece... di, di risonanza di rientro di distanza, esatto, una roba del genere. Esatto, un po' tipo come se ti stia parlando da, mm -hmm. in una stanza che siete tu e lui. Okay. È sempre Per me il mix è molto importante, questa ricerca del eh, enfatizzare in base al tipo di brano quello che l'artista ti vuole trasmettere. Infatti, io comunque a livello tecnico di mix, in un mix, in un mix praticamente niente a livello tecnico. Io vado molto. Io di solito quando mixo ho il mio. c'ho un taccuino in cui mi ascolto il pre-mix e mi annoto tutto quello che sento che mi manca per fare sì che. Cioè, magari è strano da dire, però per far sì che il pezzo mi piaccia, ok. Eh beh, e beh, io sono un persona Anche perché persona... sei il primo ascoltatore, no? eh, Al di là del fonico, eh, no? esatto. E cerco di capire, di annotarmi, dico: Ok, in questo devo sicuramente risaltare questo, risaltare quell'altro. Sulla voce c'è cioè questa cosa che non va, sul kick c'è cioè questa roba che non va e poi inizio a mixare sempre... quindi non, non metti il compressore a 10 di attacco a 20 di rilascio come dicono tanti allora per comprimere un kick bisogna mettere a 10 di attacco a 20 di rilascio anche questo è una cosa che deriva dall'esperienza io sento un, un kick e già grossolanamente ad orecchio capisco quanto bisogno di attacco e di release Non lo so, se voglio chiaramente un kick che sia molto, molto transientoso C'è cioè un attacco un po' più lento, un release veloce Se invece voglio mantenere più che altro la coda Magari tengo un attacco un po' più veloce, un release un po' più lento E sono tutte cose che con l'esperienza comunque considera che io sono solo di brani measure Stavo guardando l'altro giorno nella mia playlist di Spotify Sono a 500 brani quindi mettici il discorso di tutte le famose per far tu una cosa devi avere 10.000 ore di esperienza Ehi, io le ho passate ciao. da mo <ride> e quindi c'è quella roba di dire ormai lo so, lo so sì, come io lo so. sì, allora a grandi linee capisco che, che gioco gli devo far fare ma non sono ancora nell'ottica nell di, di sapere proprio di cambiare alla virgola, no? E impostando devo mettere schiacciare tanto riuscire a capire quanto, okay. capito? E, e io probabilmente anche per il fatto che questo gioco lo faccio sempre con lo stesso compressore che è l'air comp della Waves lo conosco benissimo, è dieci anni che uso solo quello già capisco, deve essere in smooth, deve essere in opto deve essere... e in base a quello già io parto poi mi assetto, ok, qua voglio so che ho bisogno di un release lento parto già con un release lento, un attacco veloce parto già con l'attacco veloce però è una roba che non è dettata dalla tecnica ma è una roba dettata dal dall'emozione dall'emozione dall dall'esperienza dall e dal sapere quindi magari a livello tecnico un kick per come mi era arrivato sarebbe, avrebbe dovuto avere un certo settaggio però io magari l'ho settato nell'esatto opposto perché nell'esatto opposto mi dava quello che io stavo cercando perché alla fine il mix è anche gusto personale nel senso la gente viene da me per il mio tiro per il mio gusto perché se facessi un mix 100% tecnico sarebbe ok un mix che suona bene ma privo di anima e probabilmente non si riconoscerebbe il fatto che l'hai fatto tu esatto ad esempio quello... a me è successo una volta venne un ragazzo eh, Marco Filadelfia non so se lo conosci sì mi sa che l'ho fatto Gli hai fatto una roba mi disse guarda abbiamo questo progetto dobbiamo uscire rapidi però sono tutti chiusi era in pandemia e gli ho fatto, ok, fammi sentire più o meno quello che hai fatto come suoni. Mi arrivò un pezzo e ho detto: cavolo, sembra un mix di Patrick. Vado a vedere, l'avevi mixato te. È una cosa cioè, che. È, sembra no? quella roba, anche, però ho fatto anche tantissimo. al di fuori ti dico, anche proprio ultimamente mh, mi arrivano commenti anche da gente totalmente esterna al mondo musicale, quindi non mm. fonici, ma gente mie, amicizie che mi dicono comunque: Patrick è incredibile, io capisco subito quando un brano l'hai fatto, te era come entra al basso da come entrano il basso e le voci io capisco subito la, la, questo può averlo fatto Patrick vado a controllare ed effettivamente l'hai fatto tu ed è una cosa a cui ho sempre puntato il fatto di essere riconoscibile un po' se vuoi come, un, come fanno i producer che, non lo so, quando parte un beat di Henry capisci subito che è Henry perché ha le drums fatte tutte in maniera molto articolata, molto particolare, come lui le fa sempre, così come tanti altri artisti hanno il loro. questa roba che appena partono li capisci, come anche gli artisti stessi, cioè se, io prendi, se prendi un capo plaza ha questa roba che plaza quando entra su un pezzo Capisci subito che lui non cioè, lo senti proprio perché ha sì, questo: sì, sì, Ma basta che ti facessi tipo: ah, capisci esatto. che fibra, no? Esatto, eh... sì. sì, sì. -e. Eh, capito? L'ultima domanda veloce: e poi ti lascio andare: che stasera suoni tra l'altro, con sì. Vegas e sei tipo in stral ritardo. E... La famosa se ne parlava prima. La, la scheda audio che consigli sempre a tutti. Okay. La Nubis, la Nubis, bravissimo. Perché? Allora io ne ho chiesto a tutti <ride> perché bisogna. Perché Nubis? Anubis? E io ho avuto di tutto: dalle Prisma, le Links a quelle di, di Apogi, Avid, eh, tutto e di più. Le, mh, davvero, tutto e di più la prima volta che ho sentito questa Merging l'è stato in uno studio in Svizzera perché la Merging in realtà è un, è un brand molto molto famoso all'interno della musica classica per via che nella musica classica è essenziale questa roba di essere molto sensibile quindi proprio riuscire a sentire il tocco okay. proprio questa delicatezza di conversione e appena l'ho sentito in questo studio mi sono detto ma che convertitori avete? l'ho ah, detto in Merging e anch'io dicevo Merging mai sentita nei miei ragione? giorni poi sono andato a vedere e costavano una fucilata perché le in quelle a tanti canali le porti a casa per 6 o 7 mila euro per 8 canali. E che te frega dato che mix in analogico eh. e in digitale. Esatto eh, e quindi non eh, sono detto vabbè. Poi pochi forse non so un annetto un due anni fa forse è uscita la Nubis che è la versione con eh, 4 I.O e mi sono detto ah però magari al momento che mi sono fatto portare l'ho dal... provata l'ho mm -hmm. presa e io in quel momento quando l'ho provata avevo l'Apogee Symphony in uscita perché in quel momento usavo un sommatore okay. e l'Antilope Pure 2 da mastering come rientro ho fatto il paragone tra tutti e tre e stiamo parlando comunque di un Apogee Symphony che non è proprio la scheda dei poveri né tantomeno l'Antilope la, la, Pure 2 e se le ha mangiate vive proprio a livello senti, sentivo proprio che quando switchavo sulla, sulla, sulla merging mi si apriva il suono la linearità sui bassi estremi era, era tutto perfettamente lineare l'apertura stereofonica la tridimensionalità poi l'ho provata a confronto di anche una Leverry Gold e una Prism AD2 che sono comunque dei convertitori stereo da 8000 euro per due canali e si è mangiata pure quelli e mi sono detto che tra l'altro lei quanto sta? Sulle 1000. Eh no, sta esatto. Ci sono due modelli: c'è quello che ti arriva al Super Audio, quindi 792 kHz, che è quella che ho io. E poi c'è quella standard che arriva ai 192 kHz che è quella che va benissimo e quella sta a 1.600, 1.500 forse okay. e 2.200 sta che quella e forse super. sta morendo magari il sogno di gloria di qualche ragazzino che dice ah oh, beh me la compro ho fatto invece poi 1.000 però insomma se vuoi fare oh. un investimento No, più che altro io mi dico tanto una twin di quelle ok se non proprio il modello base ma quello un po' più avanzato la paghi già sui 1.000 euro ma sai qual è il problema? che se io dovessi vendere la twin con tutti i plugin che nel corso mi sono comprato cioè la voglia mi rimane qualcosa anche in tasca esatto. quindi investimenti bisogna capire dove farli appunto io non, non ti ruberei altro tempo anzi ti ringrazio per aver fatto scappata qui prima di andare Abbiamo a fare una deviazione nei, nei boschi tanto beh, sei abituato esatto, a vedere sì. gli alberi quindi ti ringrazio tantissimo per l'umiltà veramente che e porti però, prima di tutto e prossima volta devi venire su te Vengo io. e tu vieni a mixare da me Ok, ci sto. Sciata. Sciata che non esatto. so neanche sciare. Allora andiamo in slitta. Insegna a slittare, esatto. e poi dopo si mixa di là. No, tre. è meglio prima che mixiamo, perché così se torno un dalla un esatto. almeno il mix è fatto e poi tornare a casa in di attrezzi tranquillo <ride> e dire vabbè almeno ho un'esperienza esatto. bella ragazzi po' <ride> di mi po' scusate le spalle. Eh, ciao a tutti, grazie per essere rimasti fino a questo punto del video. Iscrivetevi, seguitelo se ancora non lo fate. Folli, però insomma, andate a seguirlo. Patrick Wave vi lascio magari il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Da Brucaliff. è tutto. E seguite Brucalif che lascia sempre degli ottimi consigli nei suoi tutorial. Detto da lui, eh.